Amici e amiche, intanto, parenti, eh, mamma, papà. Parenti, papà, mamma, eccetera, eccetera. Volevamo farvi sapere che noi qui stiamo bene e eh, che nonostante tutto stiamo riuscendo a tenere botta a questa situazione tragica e drammatica, ma, eh, soprattutto, so che molti se lo chiedono, stiamo anche riuscendo a mantenere un livello di equilibrio mentale che insomma. Non è facile di questo no, modo. No, soprattutto tutta la gente che comunque si è trasferita a casa. Comunque. Esatto, cioè, non siamo soli, quindi questo per noi è una fortuna, perché riusciamo comunque a interagire con altre persone. Anche se, eh, anche Ma... se a volte è un po' pesante, comunque. però ve li facciamo conoscere, perché sono veramente persone comunque interessanti. Ecco, Dai, andiamo. Anche per andiamo. Ecco. Entriamo, e la prima stanza ovviamente è la stanza della nonna, perché ormai lei è... Nonna, nonna ciao, ma che è oh, sto eh, buio, vai. nonna, mamma mia, accendi la luce. Oh, ma tu sei asciuta? No, che succede? Mi stava prendendo la boccata d'aria, dai. Bravo, bravo. Eh. prendiamo il mio ma non lo ma non lo ma vai, vai, mm. vai. Qua, mano, ok. Ma ah, no, ma che cazzo ci fai qua? Oh, ma tu le cazzo vuoi? ma fa, ma sta mi sto affangoscietto che se mi la vede, nonna quella si incazza dai si che vuoi la pommarola, te piate sta pommarola, fatta la fanculo oh, e non usci da casa, capito, chi te sta porta che se quella mi la vede mi sa in cazzo, vai ma vabbè, andiamo se ne va te nonna ho piato la pommarola, c'era solo questa grazie con nonna, bravo grazie, grazie ma, è visto un nonno tuo, hai visto eh, no, no, non l'ho visto, no, vado, ciao, ci vediamo dopo a pranzo Vabbè, stai a te. Ciao, no. non vedevo da stai di fare la cazzo con Sabrina Vabbè, ci vediamo ciao, dopo, ciao, no. no, no, non esco, no, non esco Ecco, questa è Silvia, invece, boh, è entrata in casa, Siamo è morita in casa così Ciao Silvia Oh Mamma mia, l'imortea, eh? che c'è? Ti sei svegliata storta stamattina? Vabbè dai, se vediamo dopo. Ma questa è un adolescente, so così, mamma mia che roba! C'è qualcuno? Oddio, scusa, Mr. White, ma veramente non volevo. quando mi è vado via subito. Scusa, scusa, scusa! Ecco madonna, ecco questo è il mio lato scuro. Per fortuna ci sta solo 5 giorni al mese. Ciao. Ciao. Non stato, no. Beh, no, non ti preoccupare. Cioè, ti lasciamo da sola. Ciao, ciao. Vabbè, funziona così, no? sento delle voci allora, su, vale, mi sa che ci stanno altre personalità se ah ma ho capito, yeah, questo, se questo se è se il filosofo se è che se viene sempre su, a un se se se fognata una librerietta piccolina di casa con gli amici suoi che ci capiscono un cazzo di quello che dice buongiorno oh buongiorno piccola Laura vuoi che spiego io anche te su capitale ci mancherebbe altro guardi continui insieme ma io sono sicura che su a capitale Ah, ecco, okay. senti okay. qui che ci stanno gli amici stai di Stefano che da tanto si radunano, non si capisce bene mai chi è Stefano, chi è. Però insomma l'importante è che sono simpatici. Oh, bella ciao, riga! No, ciao! Non va bene, non va bene. Sì. Mi continuo a dare. Sto Mi con sta chitarra, ma non va bene, non va bene. Cioè, lo sente, è preciso. Cioè, sto Mi Diesis. Ma che strada di diesis. Che adesso sta a suonare? Sono qui, vabbè è bella, riga. Io me ne vado, ma va. ve lascio. Ma ce lo lascio lui? Eh, ve lo lascio, ma fatelo suonare così se sto là un pochetto. Dai, vabbè, andiamo, no, riga. Meglio di tutti. Avete conosciuto gli amici di Stefano? Avete conosciuto gli amici di tutti? Ogni tanto, però. Certe volte tutta questa permanenza degli amici di de, de Stefano, de nonna, de nonno, della tossica che ogni tanto la ritrovi in giro per casa, tra le scale. Però diciamo la verità, alla fine noi stiamo benissimo in maniera ah, rilassata tra le montagne. Quindi vogliamo assicurare che stiamo bene, che non ci manca niente, veramente niente. Oh, stai, Ma non stai con gli amici tuoi? Amici, eh. quali amici? <ride> Ogni tanto un po' di solitudine ci fa pure bene veste. <ride> Io sono fame. Vabbè, no a mangiare. Bella comunque, alla grande. Ciao, ciao, ciao.